Lei ha parlato di Dopari, dopari eh, scusi. Eh, che cosa sono, eh, che, funzionalità, che funzionalità hanno e qual è il loro obiettivo? Ma, ehm, le doparie sono semplicemente delle primarie da fare dopo le elezioni, perché dopo le elezioni lo scollamento tra elettori e il proprio partito aumenta notevolmente e quindi sono delle consultazioni da fare attraverso delle forme deliberative, cioè prima si fanno i dibattiti, come si organizzano le primarie, si organizzano le doparie, però invece di votare le persone si votano i temi, però non si votano tutti i temi, quindi non è democrazia diretta, ma si votano solo i temi che più spaccano il partito o la coalizione, quindi per esempio, esempio adesso l'alleanza di governo, come spendere i soldi per esempio per gli F35 piuttosto che per altre cose. Quindi servono soprattutto per ricreare un collegamento tra elettori e partiti. I partiti ormai sono in profonda crisi, ma in una democrazia rappresentativa sono molto importanti e quindi l'unico modo è che i cittadini rientrino nei partiti, ma loro lo faranno soltanto se avranno diciamo così, uno strumento per contare. E lo strumento per contare, come dicevamo nel dibattito e soprattutto sulle decisioni importanti.